Allora, come diceva Claudio, noi siamo, facciamo parte del movimento Zeitgeist, noi, noi personalmente siamo del gruppo cittadino di Milano e portiamo avanti soprattutto informazioni, cerchiamo di andare in giro a parlare di temi un po' nascosti ai più dai mass media, dalla tv, dalla radio. In questo caso però perché siamo qua? Siamo qua perché molta gente parla di quanto le cose vanno male, dei problemi, noi cerchiamo di, anche di dare delle soluzioni, in questo caso una soluzione a cosa? Il problema di cui parleremo è questo, non so se vedete, questa è una montagna di rifiuti tecnologici, i rifiuti tecnologici ovviamente per, per essere prodotti fanno incrementare i consumi, economia galoppa però non teniamo conto che noi queste risorse che usiamo per creare i nostri dispositivi, i nostri computer un po' tutte le nostre merci le andiamo a prendere da dove? dalla Terra la Terra è il pianeta finito non ha risorse infinite eh, non, non so se quanti di voi c'erano questa mattina con il nostro amico Dolcec che spiegava del, della creazione di moneta che crea sempre un interesse da restituire come esiste questo si tiene sotto controllo con l'aumento, con la crescita, la famosa crescita. La famosa crescita però non tiene presente del fatto che il pianeta non cresce. Quindi prima o poi, continuando a fare questo, ci ritroveremo con la Terra esaurita. Andiamo avanti, perché facciamo questo? Siamo tutti rimbambiti? Perché un tempo non si faceva così. In effetti un pochino, sì, siamo un pochino più benze siamo un po' più dei nostri nonni i nostri nonni erano abituati a a le cose, a non sprecare a ottimizzare le loro risorse noi perché facciamo questo? come vi ho detto a causa del, della crescita necessaria per, per non andare in discorso, per non fallire anche se oramai non basta più crescere ovviamente non possiamo eh, comprare un computer ogni giorno eh, cosa succede? Le multinazionali ovviamente il loro scopo è quello di fare profitti e per fare profitti devono farne sempre di più perché sono alla ricerca della costante crescita rispetto agli indebitamenti e quindi in qualche modo utilizzano molti dei soldi che guadagnano per farci aumentare le nostre, mm, i nostri consumi. Come fanno? Eh, di sicuro un metodo è quello di instillarci la la necessità, il desiderio di voler comprare le cose quindi con mode e marketing e in questo modo cosa fanno? ci, ci, ci fanno sentire insoddisfatti se abbiamo non so, un indumento che non è più di moda e quindi ci invogliano a comprarlo perché sennò siamo diversi dagli altri che secondo la moda che sembriamo dei ciula che sono lì, um, diversi, strani un altro sistema che hanno le grandi aziende per farci continuare a comprare sempre di più, sempre più spesso è l'obsolescenza programmata non so quanti di voi conoscono questo termine ma per spiegarlo eh, andrei su un esempio del passato nel 1940 la multinazionale chimica DuPont lancia nel mercato il nylon, hanno inventato il nylon il nylon è una, una sostanza chimica molto resistente e infatti creano i collant da donna, le calze da donna e come la pubblicizzavano questo, questo nuovo prodotto? Questa ho preso uno screenshot da, da un filmato di uno spot dell'epoca avevano legato due calze da donna e trena, trainavano una macchina legata a una calza da donna e erano resistentissime questa era un'altra pubblicità sempre dell'epoca dove fra le varie doti di, questa, di questo nuovo materiale c'era cioè appunto la resistenza di non si rompevano. Era un problema però, non rompendosi le calze, il produttore di venditore, cioè la Dupont, si trovò che non, non riusciva più a vendere le calze, quindi una volta che aveva venduto le calze alle donne, queste donne non ne compravano altre perché non si rompevano e quindi se per un periodo le vendite erano andate bene da un certo punto in poi le vendite sono andate piuttosto male scusate i problemi audio continuano allora cosa si sono inventati? hanno detto dobbiamo fare in modo di indebolire questo tessuto altrimenti non riusciremo più a vendere". calze quindi voi vi immaginate dal 1940 ad oggi cosa ha portato la necessità di profitto? questo cioè abbiamo calze che basta o niente per romperle Vogliamo fare un altro esempio? Questa lampadina è accesa dal 1901 Vi devo continuare a spiegare cosa è successo dopo Perché le lampadine a casa ce le avete tutte Sapete che non durano cent'anni Andiamo e dite Ma che c'entrano le calze e le lampadine per il computer? <ride> Ovviamente anche i produttori di componenti elettronici devono sfruttare questo sistema quello di farci comprare sempre di più e sempre più spesso i computer o le componenti elettroniche ovviamente uno dei modi per farlo è quello della, della moda del marketing uno dice, sì, però i computer seguono la tecnologia la tecnologia aumenta eh, cresce anzi e quindi bisogna continuare a cambiare questo è vero in parte Qui abbiamo un esempio, adesso, è vero che la tecnologia aumenta, ma innanzitutto io mi aspetterei che se realmente la tecnologia seguisse poi eh, i prodotti che noi possiamo acquistare nel mercato, dovremmo avere che un anno una, un produttore di, di computer, ha un computer potentissimo perché i suoi tecnici hanno fatto una scoperta, che li fa superare, raddoppiare la potenza degli altri invece noi abbiamo tutti i computer che sono più o meno tutti veloci uguali ci sono tante marche, hanno qualche processore differente ma eh, i computer da 2000 euro vanno tutti più o meno alla stessa velocità non è che c'era una marca che quell'anno ha inventato una nuova tecnologia e quindi c'è un computer che è notevolmente migliore degli altri sono tutti più o meno stabilizzati a un certo livello e un'altra cosa che mi pulsa e che ogni anno, ma ultimamente ogni sei mesi, ogni tre mesi, perché continua a ridursi questo tempo de de della novità c'è un, un componente che è un pochino più veloce di quello dell'edizione prima quindi noi abbiamo ad esempio la iPhone 4, la iPhone 5 cosa ne abbiamo fatto? Non si fa più cosa inventare, perché la, maniera, la tecnologia non... ehm non aveva senso avere un processore più veloce più perché ha fatto proprio grosso e adesso che porta? porterà l'iPhone 10 o l'iPhone 20 con il Galaxy S23? non lo so ma per fortuna vabbè, non sono tutti eh, dipendenti dalla moda quindi qualcuno riesce a resistere ma cosa succede? ci sono altri mezzi che, che usano i nostri produttori di hardware e di software per invogliarci a cambiare i computer eh, noi parliamo di, di, di computer quali sono i componenti principali del computer? non so chi li conosce comunque abbiamo il disco fisso, l'hard disk che è questo oggetto che vedete in alto dove ci sono contenuti i dati tutti i file, sistemi operativi, programmi stanno, si siedono su quell'oggetto e sensibile per questo oggetto è la dimensione e la velocità quindi negli anni ovviamente la scienza ha migliorato la, la dimensione del, dello spazio una volta quando ero bambino c'erano dei, dei computer che adesso, degli hard disk che erano meno capienti di, del mio telefono eh, e più si andrà avanti ovviamente questo aumenterà però ovviamente anche lì l'aumento è di un pochino ogni anno viene un pochino in più, un pochino in più abbiamo il processore più che qua è quel 5 che vedete a mia destra quello serve per, per fare i calcoli per far funzionare i programmi è un po' il cervello del computer l'altra invece che vedete sono i banchi di ram che è una cosa che spesso si dice per far funzionare meglio guarda si sente anche no? per far funzionare meglio il computer si dice spesso devi aumentare la ram la ram è una specie di, di, di hard disk però molto più performante funziona molto meglio a termini di prestazioni e quindi viene usato, per, viene usato per, per, tenere, per precaricare i dati in modo tale da far funzionare meglio il processore. Adesso non, non sto a spiegarvi tecnicamente cosa serve, ma una lama maggiore consente di eh, caricare più dati. Ovviamente con la tecnica, con la scienza che avanza noi possiamo avere hard disk più capienti, processori più potenti e ram più capiente in questo modo abbiamo un altro componente fondamentale dei computer che è il sistema operativo che poi perdonatemi il termine poco tecnico, è il programma che fa funzionare il computer quelli più famosi per la gente, per gli utilizzatori finali sono Windows, Qui abbiamo il logo di Windows 2000, poi col tempo cito XP, poi purtroppo cito Vista, eh, molti, vabbè, non c'erano anche Mac iOS, ce ne sono altri meno conosciuti che sono Linux, poi abbiamo altri sistemi operativi. Ci sono altri, operativi, altri sistemi operativi, soprattutto usati sul, sul server, si chiamano BSD, eh, Libri cosa vuol dire, che sono nate all'Università negli Stati Uniti e vengono usati anche molto in Internet senza che nessuno ce l'ha veramente presente. Vengono usato molto New Linux, che è un simbolone qui in mezzo, invece altri che non sono New Linux, invece come dicevo, BSD, usati molto per fare Internet, hanno uh, il simbolo del diavolo detto. Andiamo bene. Vabbè. Quindi abbiamo capito che la base tecnologica, anche se ratezzata, aumenta piano piano e ci consente di avere sistemi operativi più potenti più performanti. Se vi ricordate un tempo i computer non riuscivano a riprodurre i video, non riuscivano, avevano dei videogiochi bidimensionali molto generici come il Tetris. Adesso. Ci sono dei videogiochi dove ti sembra di essere in mezzo a una battaglia di guerra. E non, non si può dire che un computer di 20 anni fa è ancora attuale. Già cioè può funzionare però non può fornirti le prestazioni di un computer attuale. Quello che però ehm, sta succedendo è che i produttori di sistemi operativi vedi Microsoft e macOS eh, non prestano troppa attenzione all'ottimizzare l'utilizzo dei, dei tre componenti di prima, quindi la RAM, la CPU e il disco. Loro sanno che queste, questi componenti stanno crescendo, anzi magari hanno anche interesse per il commercio dei componenti a, a richiedere sempre più risorse e quindi i loro sistemi operativi continuano a crescere come domanda. Quindi su un PC di 5 anni fa, l'ultimo sistema operativo Microsoft non può girare, cioè magari ci riesce anche a partire, ma poi diventa una cosa inutilizzabile. Questo PC che, che la mia ragazza quanti anni ha, più o meno? È una volta del 2006. Quindi ha uh, sostanzialmente 6 anni, 6 anni fa era un, un buon computer. Ora, con Windows XP, quindi non con Windows 7 o no, con Windows Vista, ma con Windows XP è quasi inutilizzabile e io glielo ho ottimizzato il più possibile allora abbiamo deciso oggi di mettere su un altro sistema operativo e dopo vedremo perché dunque andiamo avanti un altro problema dei, dei computer, come dice Foxy, è che abbiamo detto se noi non aggiorniamo i computer con i nuovi sistemi operativi ma ci teniamo XP, può essere però che se esce fuori un nuovo formato di file, un nuovo servizio, che non è supportato da XP, noi sul nostro computer non possiamo metterlo, non possiamo, non possiamo rimanere aggiornati coi tempi, fino a quando è pensabile da… ovviamente, come dicevo prima, un computer di vent'anni fa non si potrà mai utilizzare adesso, o comunque non si potrà utilizzare quasi nulla di quello che si può usare adesso su un sistema operativo, ma un po' di manutenzione è impensabile eh, ma secondo voi, se noi avessimo le competenze tecniche di mettere mano a un sistema operativo vecchio io non so a questa parte, ma ogni tanto fischia dicevamo, se noi potessimo avessimo voglia di mantenere sul computer vecchio il sistema operativo originale, quindi non aggiornarlo, non farlo diventare, non prendere e mettere l'ultima versione che è pesantissima, che non gira, eh, abbiamo questo rischio di non poter più mh, magari vedere dei formati non supportati. Noi direte, vabbè, se io ho le competenze posso interagire, andare nel codice e fare queste modifiche. Sbagliato i sistemi operativi, proprietari, quelli più diffusi, sono chiusi, sono proprietari quindi noi possiamo semplicemente utilizzarli, non possiamo nemmeno regalarli a un amico, prestarli, copiarli perché noi abbiamo la licenza che ci consente di utilizzare questo software, non lo possediamo nemmeno e se andiamo ma non so, per curiosità, vogliamo studiare, vogliamo vedere eh, come funziona un componente di sistema operativo non possiamo farlo perché il codice non è chiaro magari alcuni di voi non hanno ben chiaro invece cos'è il codice, cos'è il codice sorgente. voglio usare una metafora musicale, il sistema operativo, l'eseguibile vuoi approfondire, che vuoi leggere il termine, sei più esperto. Sì, um, è proprio quello che normalmente eh, si fa con, con, con un programma, eh, che può essere un programma per la grafica, che può essere un programma di video scrittura. Eh, questa libertà eh, consente di usare, di eseguire il programma per qualsiasi e la libertà più semplice nel quadro che adesso spieghiamo poi dobbiamo avere la libertà di poter studiare come funziona il programma o di modificarlo in modo da adattarlo alle nostre necessità che è la libertà 1 e l'accesso al codice sorgente è un prerequisito quindi eh... se vuoi spiegarlo meglio? Eh, proprio come detto prima eh come l'esempio della, della musica se non se non ho la musica le note se non ho il codice estrogene quello che il programmatore la programmatrice scrive sul computer quando crea il programma non si può neanche sapere come è fatto il programma che uso eh, non posso assolutamente modificare se ho Solo eh, il programma l'eseguibile, quindi quello sarebbe il CD con la musica, che posso lanciare, che posso cliccare, poi parte, lì non posso modificare assolutamente, è tecnicamente è impossibile, io devo avere per effettuare le modifiche e anche per studiare, già per vedere come funziona, cosa veramente fa, eh, devo vedere il codice sorgente una parentesi qui è anche molto importante il codice sorgente è la mia privacy, la mia sicurezza se non posso controllare cosa fa il programma potrebbe mandare a chissà a chi le mie informazioni personali o le email che leggo o le informazioni che mio conto di banca se uso un programma dove nessuno può verificare cosa veramente fa quando il codice sorgente si può verificare. Poi questa è molto intuitiva, dobbiamo avere la, la libertà di poter ridistribuire le copie del, del nostro prodotto in modo da poter aiutare il prossimo. Qui penso che non c'è anche qua. No. Cioè. Allora, come libertà dovrebbe essere abbastanza chiaro. Io ho un po' che uso e un'amica un o un vicino, lo vuole usare. Cosa succede spesso, anche se è reato, che si, come si, dice, si, cracka, si, si il programma, si fa una coppia illegale che vuol dire fare reato e succede anche, tenga a sottolineare, succede anche a volte ne, eh, nell'istruzione chi magari in una scuola fa un corso di grafica, quindi anche eh, i ragazzi e le ragazze che vogliono imparare un mestiere cosa fa a volte io spero sempre di nuovo ho sentito casi contrari dove il professore la professoressa distribuisce una coppia cosiddetta pirata una coppia illegale di un programma che sarebbe reato con eh, il software con questa libertà 2 è possibile è anche incentivato chi l'ha fa, è contento di vedere il software di voi distribuito ancora di più, proprio il contrario. E poi c'è la, la, la parte più interessante che è la libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, quindi in modo tale che tutta la comunità ne traga beneficio, che la libertà 3. Ovviamente l'accesso al codice sorgente è un requisito. Sì, qui entriamo proprio a quello che in vari ambienti si trova fare comunità che può essere nell'ambito tecnico chi nel caso è, è capace uh, io per esempio no, non, non sono un programmatore non, non sono uno sviluppatore però non è necessario ci sono anche varie possibilità di miglioramento che tanti possono fare possono essere le traduzioni per fare un esempio la, la, la suite uh, di, di Office LibreOffice cioè un uh, programma di videoscrittura a foglio di calcolo presentazione del libro e Annuccio, è, la presentazione sta girando su LibreOffice è disponibile in più lingue di Microsoft Office perché? perché c'è stato più interesse di uh, vari stati oppure anche comunità o minoranze che eh, hanno la loro lingua che hanno tradotto in vari modi che può essere un progetto anche organizzato a livello della comunità intera o di volontari che l'hanno fatto anche senza essere un tecnico hanno eh, contribuito e eh, messo eh, a disposizione a tutti eh, L'office, eh, in questo caso il LibreOffice, è eh, in questa lingua È capitato anno, ho sentito che uno stato, uno stato piccolo ha iniziato a dire vogliamo anche per le scuole, vogliamo l'office a Microsoft, hanno chiesto nella nostra lingua, Microsoft ha, fatto de, ha detto no, cioè, non, non, no, a livello economico non rende, non ci conviene, o se ci pagate non fatto, 10 milioni di euro, 100 milioni di euro, quello che è, lo facciamo forse perché una volta fatto poi dovete sempre ragionare alla fine non potevano, era uno stato piccolo, non poteva pagare così tanto hanno fatto la stessa cosa come organizzato a livello di stato, a livello di chi parla quella lingua con LibreOffice adesso anche in questo caso LibreOffice è disponibile in, in, quella, in quella lingua e per il codice sorgente se anche magari manca una piccola funzionalità di un grande complesso programma si può anche, anche come piccola azienda, teoricamente anche uno privato pagare qualcuno che lo sa fare si paga poco perché il 99, 99,9% della funzionalità del programma c'è già ma quella cosa che voglio in più viene implementata a quel punto viene integrata nel programma e tutti hanno il beneficio Sì, infatti un altro aspetto del software libero è che eh, non ci sono più mh, non è più spinto dal profitto, quindi come dicevo prima eh, Ike, anche stati che hanno una bassa popolazione, quindi per una multinazionale come potrebbe essere Microsoft non sarebbe vantaggioso spendere dei soldi per tradurre un software in quella lingua perché sarebbero in pochi a usarlo, mentre magari quegli abitanti avrebbero interesse ad averlo tradotto, quindi è un prodotto scritto con software libero e è, supera le limitazioni del marketing. Eh, abbiamo detto quindi che eh, Stallman ha ideato questa quest idea di sistema operativo libero, gli mancava però un piccolo una parte fondamentale, anche se ridotta, che è il kernel. Il kernel non sto neanche a spiegare tecnicamente cos'è, comunque diciamo che è um, una parte del sistema operativo che interagisce con il eh, processore, con, con l'hardware. Mancava eh, questo kernel, il loro che stavano sviluppando, era molto indietro, aveva un sacco di problemi. In giro per il mondo, in Finlandia, questo ragazzo qui, ai tempi di Linus Torvalds Uh, ha scritto un kernel. Il kernel funzionava molto bene, era il 13 marzo del 94. Uh, la comunità, quindi, neanche uh, Linux di per sé, uh, hanno unito al uh, progetto GNU il kernel Linux, che prende il nome Linux, e da quel momento c'è stata questa fusione e voilà! Questo è quello che ha prodotto il software libero in circa 10 anni. Come vedete, le prime distribuzioni sono alla sinistra, erano poche, tutte le linee, può sembrare una pianta della metropolitana, in realtà quelle sono varie distribuzioni di Linux o GNU Linux, come preferisce Storman si dica. E vedete quindi quando l'informazione è alla portata di tutti e tutti possono accedere al codice, eh, quello che succede è che l'inventiva umana prende piede e si creano mi mille prodotti. E uno di questi, adesso la foto è piccolina, ma eh, quella in alto in rosso è Debian, una delle varie distribuzioni Linux. Eh, vedete che in alto c'è anche Ubuntu. Ubuntu è stata creata da un miliardario sudafricano, guarda, ehm, ce l'ho scritto qui allora, ehm, Mark Zuckerberg, era un uh, miliardario sudafricano che ha voluto donare al mondo, cioè ridistribuire tutta la ricchezza che aveva al mondo fornendogli un sistema operativo che fosse alla portata di tutti. Eh, la maggior parte della gente, quando pensa a Linux, immagina qualcosa come questo che soltanto se si ha una faccia come questa si riesce a usare. In realtà quello che ha fatto Mark il diciamo, è stato quello di rendere Linux, quindi il software libero, disponibile a tutti è partito il progetto Ubuntu la prima distribuzione è avvenuta nel 2004 e, come dicevo è basata su Debian, e anche lui ha una licenza GPL quindi non si paga la si può modificare, la si può ridistribuire vengono garantite tutte le libertà di cui abbiamo parlato prima tra l'altro un'altra un particolarità di Ubuntu è proprio il nome il nome è che in nella lingua Bantu, quindi una lingua africana, vuol dire letteralmente benevolenza verso il prossimo, ma spesso viene usata nella sua forma in un detto sempre Bantu, che è Ubuntu, Ubuntu, Nakpuntu, scusate perché non lo parlo bene Bantu, che vuol dire... operare. Eh, la, guida... la guida segue un percorso particolare, quello di creare una chiavetta USB. La chiavetta USB è questo oggetto, penso che più o meno tutti ce l'abbiano. Io eh, per motivi di tempo non sto a seguire tutto il procedimento e mi sono fatto un cd eh, a casa, quindi partire subito dal cd senza seguire la guida. Nel, seguendo la guida, che è molto semplice molto intuitiva, ehm, anche, viene anche spiegato come creare un CD, perché magari molti di voi potrebbero avere problemi nel creare un CD. viene spiegato dove scaricare l'immagine. Eh, ovviamente l'immagine la si trova sul sito che... basta andare su Google, e purtroppo la connessione sta usando... Questi sono i vari problemi del mondo Microsoft. Basta scrivere un punto su Google e il primo risultato immagino che sarà il sito o italiano o inglese, vediamo un po' dove credete che io sia. desktop nella cartella documenti a tutti gli effetti anche se gira eh, su, su Windows e ovviamente cambia l'eseguibile il programma che viene che avete eventualmente, che lo state usando su Windows è fatto per far funzionare su Windows per farlo funzionare su un Linux, su Ubuntu o su altre distribuzioni come Debian l'eseguibile è completamente diverso però parto tutto da, da, dalla stessa o cioè ovviamente la stessa eh, codice sorgente poi viene creato, senza entrare nel, nel tecnico, o per un sistema, un sistema operativo o per un altro. Eh, anche anche eh, OpenOffice, una volta adesso LibreOffice, mi eh, è capitato di provare eh, più volte già sui PC Windows. Quindi chi eh, magari lo sta già usando o vuole anche provare magari iniziando così con quel programma eh, se il, eh, il Windows eh, ancora dovesse leggere almeno un minimo si può iniziare a provare anche quello ovviamente poi consiglio anche di avere un sistema operativo libero che può essere il punto possono essere altre distribuzioni in Linux facciamo vedere un punto qui e ehm, avere anche il sistema operativo libero e non solo quelle applicazioni che avvenire tutte le quattro libertà che abbiamo visto prima. Ok, adesso in questo momento il, il CD sta facendo partire, sta mettendo nella RAM che abbiamo visto prima tutte le informazioni per far girare il, il sistema operativo Ubuntu tra l'altro un una cosa che si può fare se non si è sicuri di, di passare direttamente un punto perché magari si ha paura che sia troppo difficile lo si può eseguire da chiavetta da cd non c'è proprio bisogno di installarlo il problema è che ogni riavvio si perde tutto quello che si è installato in quella sessione ma ah, se si vuole provare il sistema operativo è un ottimo metodo infatti tra qualche minuto quando avrà finito di adesso è lento perché sta leggendo le informazioni dal cd quindi non vi preoccupate, una volta installato sull'hard disk, che è molto più veloce del cd, a salire ci mette qualche secondo. Adesso sta, sta facendo il detect di, eh, di tutte le periferiche che ci sono su questo computer, quindi non avrete neanche i problemi di installare i driver, che è un problema comune con Windows. Eh, tutti i driver di, tutti, di tutto l'hardware, soprattutto quando c'è il computer da dati, è già presente in questo sistema operativo. che non rilasciano né il software né le specifiche, a volte si trovano anche eh, dei driver liberi non disponibili per un certo hardware. Di solito è supportato, ma può anche capitare che un, un certo hardware eh, non sia supportato da un, un, un driver libero. Allora, probabilmente ci sono tutte le lingue, molte lingue, non tutte. Ehm, è abbastanza intuitivo il menu. Non è che, è che sia necessario seguire una, una, una scaletta, una lista. Si può provare, oppure si può installare. Se voi fate prova, vi che il sistema operativo, semplicemente senza scriverlo sull'art disk, se lo tiene in RAM, e voi potete fare tutte le prove. Adesso non lo faccio tanto è veloce come operazione, vi faccio vedere velocemente cos'è presente su Ubuntu appena installato. Poi ovviamente eh, ci sarà un è uh, simile ai cellulari, c'è cioè un, uh, un repository di software dove puoi scrivere il nome del software e schiacciare te lo installa automaticamente. Quindi è eh, molto più intuitivo, per esempio Mike di Windows dove devi caricati l'eseguibile e andiamo a cercare, invece c'è proprio un centro di raccolta dove divide i software per categoria che con un click che si attiva. Eh, qui va ancora il di, eh, discorso di prima, eh, visto che nel sistema operativo Libro ci sono anche tante applicazioni libere, prima ho parlato di LibreOffice come eh, foglio di calcolo, videoscrittura programma di grafica c'è eh, ehm, ging. Spesso capita che magari anche se si compra un pc con un sistema operativo non libro, per esempio Windows preinstallato, poi i programmi non ci sono. Quindi il Windows è originale, il Windows è in regola, ma poi chi ha bisogno di un Office quanto costa o come si ottiene. Poi, chi deve fare grafica? Quale programma usa? Che Photoshop? Prima, grafica. GIMP GIMP è un programma molto potente tra l'altro anche multipiattaforma, che vuol dire che vale, quello che ho detto prima si può provare anche eh, su Windows sempre come software libero GIMP è la, eh, la grafica eh, a pixel poi c'è anche No, no, non è troppo... Ah, no. Sì, sì, hai margine. Poi c'è anche un programma tipo eh, molto potente, eh, non so se è molto piattaforma, piattaforma ma da New New News Cell si chiama Inkscape. Dunque, possiamo anche far vedere come è nome... eh, stata caricata ancora. Sì, sì, è una cosa molto Poi le eventualmente, le eventualmente adesso... Sei partito dal da, da CD, quindi non c'è tutto, tutto già sul CD, però quando installiamo quello che non c'è si può, eh, come se fosse sul CD, eh, scaricare eh, liberamente direttamente da dal da eh. repository di, di, di Ubuntu per aggiungere. è più lento del normale quindi sta caricando veramente piano tutti i programmi e ancora non ha caricato la lista che posso fare un una, volta che, una volta che si è deciso di, di installare Ubuntu si può o dalla schermata iniziale scegliere installo Ubuntu oppure cliccare questa icona Se volete approfittare di questo momento di lunghe attese da una schermata all'altra e fare qualche domanda, siamo qui a disposizione. Qual è la domanda? Scusa? se non si installassero i software terze parti l'MP3 è un codec proprietario. Quindi in questo eh, si sì, va a installare, no, no stiamo, stiamo dando la preferenza di installare anche i software di terze parti. Esattamente sulla faccia precedente era scritto che alcuni software di queste terze parti eh, non sono liberi e ehm, Per sentire mp 3 non serve eh, software non libero, quindi quello va, va benissimo, lo uso anche io, quel software libro va benissimo. Eh, invece, la schermata c'era scritto c'era scritto eh, alcuni c'era scritto se si vuole installare terze parti e poi ha scritto alcuni di questi non mi sofferi di quasi allora questa era la schermata di cui vi parlavo prima dove mi viene chiesto se installare Ubuntu insieme fianco a Windows XP in questo caso ha capito che c'era installato XP oppure se voglio completamente sostituire il sistema operativo nel mio caso, visto che ho già copiato i dati di questo computer vado a sostituire il sistema operativo e installerò solo un c'è una mouse che fa tenersi, sì. tenersi per il canale non proseguire a si può fare butta via bene Windows si butta via bene cioè dicendo installa a piano no, sì, sì. si, si, fa sopra allora, quando si accede il computer parte una usare quel spazio che prima era occupato, poi come eh, spazio raggiuntivo, in quel modo è possibile. È una cosa tecnicamente da fare, è un, è, diciamo non è, non è complicata, è un po' rischiosa, perché se si, si, si sbaglia lì non c'è più né uno né l'altro, però eh, come operazione in sé non, non è complicata. Diciamo che la maniera più semplice una volta che si sono installati magari insieme eh, decidi di che vuoi togliere tutto Windows, fai una reinstallazione completa di Ubuntu in quel caso dici di installalo e eh, in questo modo eh, vai... Qui mi incastrato per dire che ripartito. prima ho notato che eh, mi è stato anche chiesto del, eh, quale software, libro eventualmente molte piattaforme piattaforma usare e cosa no per eh, vari ambiti per esempio abbiamo parlato della grafica io avevo notato quella dell'office c'è un documento, un, un testo tra l'altro anche il testo del il documento il libro in sé ehm, che è fatto, è fatto per la scuola però eh, poi anche tanti argomenti che ognuno di noi può avere eh, come, come esigenze per eh, avere un software che fa una certa cosa, per esempio non so, masterizzare un cd o altro. Um, questo, questo documento si chiama dossier scuola, ripeto, eh, è rilasciato in modo libero, anche come il software libero è stato rilasciato anche eh, questo testo che fa tantissimi eh, esempi su vari software, alcuni magari non interessano nessuno perché sono software didattici per la scuola, però in generale è un, un bel elenco uno dei fondi dove si può iniziare per vedere quale software può interessare. Tutti gli esempi che ho fatto prima, come Gimp, Inkscape, LibreOffice, Mozilla eh, Firefox, ci sono e tanti, tanti altri basta cercare con un motore di ricerca Tossi e scuola e si trova, e viene anche indicato una non neanche così breve descrizione, quindi prima so cosa fa il programma e anche c'è scritto anche, ci sono i simboli eh, su quale sistema operativo gira, quindi se molti piattaforma come Jim se gira anche, eh, No, ma io Windows lo, lo vedo subito, non è che si deve fare, c'è anche po' capire, è tutto lì. Mi è andato fatto ripartire il eh, livello di installazione perché, purtroppo, questo PC ha dei problemi con il disco, avrei dovuto pensarci, il rettore CD. Quindi, mi un po' di noi, e non vi preoccupate che il setup è molto più veloce e senza inconvenienti. Dá vida. Ah, hein? E me? Sério? que é sua eu... Eh, non, è, non, non sono così potente come autocrati c'era un'altra domanda o era tutto? No. siamo ritornati al menu di prima è stato Ubuntu ho selezionato ovviamente la lingua italiana in questo caso mi dà la X su connesso internet perché avendo riavviato abbiamo perso la configurazione ma ah, è un problema, ci possiamo collegare anche dopo e eh, direi che per velocizzare l'installazione non stiamo a, a scaricare gli aggiornamenti ovviamente vi consiglio a casa di farlo Scusa, prima c'era anche o insieme all'auricolo o inziano, io posso sostituire altro, altro cos'era? Eh, penso che siano In quel caso lo consiglio solo alle persone esperte che sanno cosa stanno facendo perché la partizione eh, gestita auto cioè, non automaticamente può creare danni. Potreste fare una partizione non sufficientemente dimensionata che si poi eh, non riuscite a installare, perdete magari i dati. Eccoci. Allora, deve in subito l'istrumento vostro se chiudere Microsoft Windows XP, Game con Ubuntu Qui chiede su quale disco andare eh, a installare Ubuntu su questo portatile c'è solo un disco quindi ovviamente ehm, non è possibile fare una scelta Ah, forse eh. è un disco esterno no. eh, Non si può installare... Ah. È meglio, in effetti se avete altre periferiche è meglio per le scollegate, così non, non rischiate problemi in fase di installazione. Scollegate dal computer. Quindi a dischi esterni, chiavette, è meglio toglierle. Ok, adesso è partita l'installazione. abbiamo detto, ma era sottointeso, il software libero, che in inglese si traduce in free software, è anche gratuito, cioè non si paga assolutamente nulla. Qui ci vengono chiesti alcuni dati per il computer, quindi i nomi non sono ovviamente obbligatori, il nome del computer è che mettono invece. Però nel caso che qualcuno avesse un, una piccola azienda e avesse bisogno di, di supporto, di assistenza, nelle quattro libertà che abbiamo eh, inventato non era scritto da nessuna parte che eh, non può essere venduto o eh, che può essere usato in ambito commerciale e permesso come anche nel caso di eh, Wikipedia, Wikimedia, eh, la licenza non permette. Quindi, eh, il software individuo, eh, in un lineo particolare, può creare anche un, un, diciamo, nel, nel locale delle piccole aziende che forniscono supporto indipendentemente dalle, dalle grandi aziende eh, multinazionali, facendo, eh, approfondendo conoscenza, offrendo i, i, i servizi l'assistenza e la risoluzione di eventuali problemi eh, a, a, ad alta azienda o potendo anche uh, a privati da parte dell'utente del, uh, immagino che non sia obbligatorio cioè penso che comunque la Pasqua si possa anche commettere per una questione di di riservatezza, di sicurezza, io consiglio a tutti di mettere di sicuro un utente, una password e vedete che io adesso ho messo una password stupida, ho scritto pippo e il sistema mi, mi sta indicando che è una password corta, cioè vuole dire che è una password facilmente traccabile, facilmente un programmino che prova delle password da caso e non la trova subito se invece comincio a scrivere una password più complessa che magari ha anche un, qualche maiuscola, qualche minuscola, qualche numero verrà fuori un bel verde che dice la password ok adesso provo a mettere qualcosa di più complicato qualcosa che non so, posso scrivere sostenibilità 2012 vuole essere maiuscita mette un... mettendo anche un carattere speciale ma la password viene Ovviamente adesso per la praticità mettiamo una pasta un po' più decente. sulla distribuzione e, e, e, e così anche perché il eh, core è molto molto eh, modulare e molto scalabile è, è potente di quello che deve fare o su un piccolo dispositivo dove gira quindi anche software ma viene anche usato sui supercomputer che costano magari eh, 100.000 dollari o un milione di dollari i, i computer più potenti del mondo gare con questo importanza hanno delle compatibilità fisiche. E, io direi che è interessato a vedere un punto in azione, ci mettiamo di fuori della, della sala, eh, qui in birreria, quindi se volete potete venire a vedere anche dopo il prossimo intervento. Vi ricordo che Ecositi ha ricevuto in dono 20 computer, quindi se qualcuno di voi è interessato a a prenderli per installare Ubuntu su questi computer vecchi eh, deve chiedere a Claudio da loro come fare per riceverli poi ehm, vi chiede di, di documentare il fatto che questi PC vengono donati eh, anche perché in effetti non è che avrebbero un grande mercato quindi, almeno per poter far vedere che questi computer sono serviti a qualcuno magari potrà poteva me addirittura mettersi vecchi PC quindi se qualcuno è interessato poi venite a chiedere a Claudio come fare per ricevere i computer io direi che vi ringraziamo per averci seguito ci dispiace non aver potuto terminare eh, perfettamente la dimostrazione facendovi vedere un punto su questo portatile anche se tra qualche minuto sarà installato temo qualche decina di minuti eh, questo pc adesso sarà a disposizione nella galleria e vedo Claudio in arrivo se vuoi venire L'abbiamo abbiamo finito vi salutiamo